Partiamo con un data layer vuoto, ad ogni momento, ad ogni evento relativo all'e-commerce avanzato, noi riempiamo, o meglio noi, il plugin, riempie con un push questo array JavaScript data layer che inizialmente era vuoto. Quindi questa è la versione di Universal. Come vedete alle iniziali del nostro plugin gtm 4 VP. quindi se vedete una cosa del genere sappiate che è lo strumento l'e-commerce in questo caso sta utilizzando gtm 4 VP per GA4 invece è cambiata completamente la struttura quindi data layer.push evento GA4 ha una naming convention fissa e questo secondo me è un vantaggio grandissimo perché chiunque in quest'aula mette mano su un sito sa che la struttura è questa e non si può cambiare, non si scappa da questo. Tutte le parole minuscole, lo snake case in mezzo per chiaramente identificare uno spazio e poi l'oggetto e-commerce all'interno del quale ci sono eh, informazioni generiche, la currency dello shop, il value totale al netto degli sconti, di cosa? Del prodotto. In questo caso io ho fatto un'aggiunta al carrello di un prodotto che in totale vale 18 al netto degli sconti, 18 US Dollars. Items è un array JavaScript che in questo caso contiene le informazioni di un solo prodotto, il Bini con identificativo 17. Questi sono i prodotti standard di e-commerce quando eh, si ne fornisce diciamo, eh, dei prodotti come posso dire, finti, fake giusto per farti provare, no? Ma l'items può essere popolato da molti molti prodotti, pensiamo all'istato dei prodotti, arrivano fino a 15-20 prodotti all'interno di un unico push, chiaramente lì ci sono i limiti del push, di leggibilità eccetera eccetera. Quindi andiamo avanti. Come si imposta in Tag Manager? Abbiamo visto la logica, abbiamo visto come si popola il data layer, quindi abbiamo visto la prima fase con il plugin, poi abbiamo visto il push del data layer. Come facciamo noi a passare queste informazioni qui dal data layer a GTM e come fa GTM a passarle ai vari strumenti? Passiamo, parliamo oggi dell'unico dell strumento di cui ci interessa oggi, ga 4 Fondamentalmente Google Tag Manager si compone di tre elementi fondamentali. Io ne parlerò di due in questo caso perché ci interessano solo due: i tag e eh, i trigger. Il trigger è questo qui: questa parte qui. Il trigger è quel tradotto letteralmente dall'inglese, è proprio eh, quella, quel click, diciamo, che fa partire l'evento. Quindi. Il comando generico che noi daremo grazie a Tag Manager sarà sparami un evento di tipo GA4, con la mia chiaramente configurazione GA4, il nome dell'evento sarà add to cart, ok? Ma quando lo devo sparare io questo uh, evento? Solo ed esclusivamente quando abbiamo un evento add to cart di tipo custom javascript, eccolo qua. Perché custom javascript? Perché chiaramente stiamo parlando e facciamo riferimento al push del data layer che è un array javascript. Quindi, riassumendo, voglio vedere in GA4 un add to cart solo ed esclusivamente quando viene sparato l'add to cart all'interno del data layer. Diversamente non avverrà nulla, perché altrimenti i dati all'interno dell'e-commerce, all'interno... Dei nostri, eh, dei nostri strumenti come GA4 sballano e quindi abbiamo dati incorretti, dati sbagliati e prendiamo decisioni sbagliate. Eh, andando avanti, vi ho lasciato qui una lista di eventi per farvi vedere la differenza tra Universal Analytics e GA4. Ma perché ve l'ho lasciata? Semplicemente perché qui avete tutte le guide e per i più curiosi eh, che si vogliono cimentare si, si vede un po', un po' strano, un po' piccolo, però avete le slide, quindi ve lo lasciate principalmente per i link alle documentazioni ufficiali, così avete un riferimento ufficiale e non per forza solo il mio riferimento. Ecco. Uh, vediamo nello specifico GA4, come vi dicevo, gli eventi sono tanti, sono bellissimi secondo me, perché sono molto flessibili. Uh, visualizzazione di stato dei prodotti, view item list clic su un solo prodotto, select item, visualizzazione di una promo, view promotion e via così dicendo. Quelli che ci interessano secondo me di più sono eh, gli ultimi 2, 4, 5, diciamo 5 barra 6, una cosa del genere, e soprattutto il primo, la visualizzazione dell'istato di prodotti e il click del prodotto. Cioè tra tutti le visualizzazioni delle promo, e, diciamo, l'ultima cosa che andrei a pensare, su cui mi andrei a fissare eh, inizia inizialmente, io farei: vi consiglio eh, di eh, concentrarvi di più sulle basi, cioè visualizzazione di listati, click, visualizzazione di schede prodotto, eccetera, eccetera, soprattutto il gol finale, il purchase. Ok, eh, oltre a questi, questi sono gli eventi consigliati. Oltre a questi, GA4 è uno strumento potentissimo perché è in grado di essere flessibile e di essere aderente alle necessità e alla struttura dell'e-commerce. Cosa vuol dire? Vuol dire che oltre agli eventi consigliati abbiamo gli eventi custom, ok? Qui voi potete sbizzarrirvi. Grazie agli eventi custom potete inventare voi il nome dell'evento rispettando questa naming convention, okay? Quindi se io ho un... Uh, ecco, è arrivato sono passati 20, quindi se io ho un evento custom che voglio definire, perché no? Lo posso fare. Se io ho un e-commerce custom, come vi dicevo prima, perché no? Posso farlo. La potenza dello strumento ad oggi, l'evoluzione da Universal alla GA4, viene segnata grazie a questi eventi custom. E Vi assicuro che li uso tutti i giorni e sono veramente bellissimi. Eh, mi, mi sembra di autocompiacermi, ma è così. Un po' di dati. Uh, ad oggi i siti che utilizzano, meglio gli e-commerce che utilizzano in generale GA4, quindi tutti gli e-commerce, Shopify, WooCommerce, qualunque cosa, sono solo il 17%. Capite le possibilità, che mercato c'è ancora su queste uh, implementazioni? È una cosa spaventosa a mio modo di, di, di vedere e, e io... Sono pieno di lavoro adesso e veramente non riesco a, a, a girarmi da una parte o dall'altra per respirare. Però c'è veramente tanto, tanto mercato e la domanda non è ancora così consapevole. Okay? Il momento della consapevolezza della domanda arriverà a marzo, finalmente, secondo me. Marzo barra aprile, quando questo signore qua ah, finalmente si siederà a tavolo, spinto da tutte le grandi... Eh, case di produzione, roba del genere, Google, Facebook, Meta, eh, qualunque altra cosa, MailChimp, eh, active Campaign, qualunque strumento con sede e che fa riferimento alla legge americana, stanno spingendo questo signore qua a firmare un cavolo di trattato finalmente per regolar regolarizzare e dare una regola specifica riconosciuta sul trasferimento dei dati dall'Unione eh, dall Europea all'Unione all eh, all agli Stati Uniti d'America eh, per farvi capire il motivo che sono sempre questi mh, Google sta costruendo database eh, data center in eh, Europa, quindi sta portando risorse in Europa non in Irlanda dove è Europa, tra virgolette, ok? quindi la motivazione è solo politico-economica, non c'è nient'altro. La privacy è importante, ma come dicevo ieri sera anche a, a tavola seduto, io penso che ehm, sia altrettanto importante essere consapevoli e responsabili del trattamento del dato e, e io devo ringraziare alcune pubblicità, Facebook, YouTube, Google, se ho scoperto determinati strumenti, determinate academy, determinati servizi, prodotti ai quali che mi hanno risolto dei problemi, che mi hanno portato a un livello più alto di formazione e che prima non conoscevo. Quindi questa è la mia ultima slide, vi chiedo se ci sono domande, se vi è interessato lo speech e spero sia così. <ride> Grazie.